Eccoci, buonasera a tutti, sono Luca Bianchini e lui Oscar Farinetti ed è qui con noi eh, al Circolo dei Lettori a Torino, una città che è la mia città, fa un po' ridere questo inizio così, da, sembra un po' telecity, <ride> sapete le tv locali? Allora Oscar ed io in realtà eh, non ci conosciamo bene ma ci siamo piaciuti senza conoscerci, che è una delle cose strane della vita e che non sempre è comune, eh, no? Mm, però quando poi ehm, abbiamo tutti e due una cosa in comune secondo me che, ehm, e che credo ci accomuni ehm, togliamo ogni formalismo, cioè andiamo subito al passo successivo in questo secondo me, mi metto anch'io, siamo dei piemontesi un po' atipici non partiamo tanto dalle presentazioni, diamo una confidenza cioè rischiamo sulla confidenza che è un azzardo, però è una cosa che lunga che può pagare. Non so se sei d'accordo con me, ti piace questa prima riflessione? Eh, c'è il primo passo verso l'armonia, che è il vero obiettivo di tutti noi umani. Ah, Costruire ma... l'armonia, no? Non mi fa uscire dal mio seminario. Beh, Beh, questo non lo so, io non mi sono mai posto degli obiettivi nella vita. Il mio obiettivo vero è sopravvivere alla giornata e arrivare a domani. Questo dopo che ho compiuto i 50 anni, non so se anche qualcuno ne ha già compiuti tra di voi, forse Sì. Cioè, anche voi dopo i 50 anni avete iniziato a ragionare così, tipo, arriviamo a domani. Ho iniziato a fare due cose: dire no e dire arriviamo a domani. Però siamo qua per questo libro. Che è nata prima la gallina, puntini, puntini, forse. Ah, c'è Paolo da Milano. Hai un rivale. Ciao Paolo, vuoi salire e fare un saluto? Lascio tranquillo. Lascio tranquillo. Allora, no. Oscar ha scritto questo libro e me l'ha mandato, ed è per me stata una grande gioia leggerlo. E è un libro di racconti, io non amo particolarmente i racconti, ma alla fine leggendolo ho capito che non erano racconti. Cioè era una sorta di acquerello, eh, di vite, eh, ed era una sorta di passeggiata nella storia che tu hai fatto dentro la tua mente e intorno a te. Ma la prima domanda che ti faccio, perché poi entreremo un po' in, un, in alcune di queste storie, non so se qualcuno l'ha già letto, è eh, che è una domanda che apparentemente è strana, ma come sono strano io, è eh, qual è la tua cosa mangi a colazione? Perché secondo me, dalla tua risposta io capirò molte cose che mi spiegheranno questo libro. Quando sono a casa un caffè e basta, nient'altro. Quando sono in albergo, cioè molto spesso, mi abbuffo, prendo le uova, il bacon, poi se c'è dei paninetti già fatti, e poi croissant, e poi un cappuccino, e bevo dell'ace, questo negli hotel, perché mi sveglio sempre un po' prima per farla, perché mi piace da pazzi questa colazione self service, coloratissima, anzi giudico gli hotel dalle colazioni più che dai materassi. A casa un caffè basta. Perché a casa solo il caffè? Perché tutta la vita che prendo solo un caffè non ho mai fatto una colazione da seduto, anche cioè. in piedi. Cioè tu fai un caffè e poi aspetti il pranzo? Poi aspetto il pranzo che non sempre faccio, quindi delle volte faccio cappuccino e croissant in un autogrill e poi faccio cena. Però devi pensare che io passo mediamente quattro giorni alla settimana in giro per l'Italia, per il mondo. E quindi a casa sono... Poi... Quindi alla fine ti bevi tre caffè alla settimana. Sono... Poi... Cioè tu prendi il caffè perché il giorno prima ti sei fatto la colazione che noi facciamo il sabato. Sì. Sì, sì, la faccio solo in erotese. Quindi fondamentalmente, sì. cioè, non è che hai mentito, però cioè, il caffè te lo prendi quei tre giorni a casa per... Ti spiego da quando è venuto questo. Da quando ho deciso che non voglio più avere abitudini. La, uno dei grandi problemi, secondo me, del nostro paese è l'abitudine, siamo abitudinari. Cioè è incredibile che il popolo italiano, che, eh, cioè noi, che abbiamo avuto la fortuna di nascere nel paese più biodiverso al mondo, e ordiniamo il solito. Siamo il popolo del nord del mondo che ordina di più il solito e ce ne vantiamo. Ce ne vantiamo e usiamo lo stesso olio extravergine tutta la vita, lo stesso vino tutta la vita, invece vario. L'altro giorno per esempio ho bevuto la sua Barbera, perché ho visto che è arrivata nei primi cento vini del mondo, ho detto ma cazzo come sarà sta Barbera? E sono andato a è proprio buona bravo. Eh, questo lo uso per dire che anche il mio Barolo è arrivato tra i primi cento vini del mondo, allora, vorrei <ride> ma detto dagli americani altri, vorrei, in Però altri, eh. il tema è non avere abitudini, cambiare non fare sempre le solite cose secondo me è il primo passo che devono fare i cittadini italiani per modificare perché noi abbiamo bisogno di mutare perché questa generazione è un po', è un po molla è un po' pigra è un po'... e secondo me se usciamo dalle consuetudini miglioreremo Allora ti parlavo di questa cosa perché il cibo è sempre presente nei tuoi racconti ma alla fine la sensazione che io ho avuto leggendoli tutti sono 52 sono molto diversi tra loro è stata una sorta di cena collettiva. Tra personaggi della storia C'è cioè si passa da Raffaello a Città Ether, Parisi, cioè ci sono tutti Socrate e poi c'è la lattaia del paese che misura il latte nelle langhe prendendolo dalla lattona di alluminio e mi ha ricordato mio nonno. Ecco, di tutti i personaggi che tu hai raccontato in modo particolare, poi entreremo un po' nel merito, con chi è che ti piacerebbe andare a cena? Vabbè, non c'è dubbio. Con Can... i miei, ne devo dire almeno due, i miei due preferiti, Aristotele e Immanuel Kant. Ma che ridere, che lui è al mito di Immanuel Kant. Che eh. io Kant, l'unica cosa che ricordi bene è che non lo capivo. Cioè non eh. so voi chi l'ha studiato. Eh. Kant non si capisce. Lui proprio dice, ah, io Kant lo amo. Sì. Ma parlaci Ma di io te, ho capito. Kant. Cioè, facciamo il momento io ho Beh L'illuminismo c'è uno dei miei racconti, eh, spiega come nasce l'illuminismo. Tieni presente che sono tutte scuse per raccontare un po' i nostri tempi. No? L'illuminismo nasce da, da una catastrofe. Noi umani cambiamo completamente eh, eh, dopo le catastrofi, perché rimbalziamo. Prima citavo da Milano e la sua Barbera, io e il mio Barolo. Noi nelle Langhe ci siamo messi a fare il vino buono eh, dopo averne ammazzati 19 e accecati 15 nell'86, e c'è una storia che, riguarda, che racconta lo scandalo del metanolo. Quando tocchiamo il fondo, rimbalziamo. Nel 1755 avviene il più grande terremoto della storia d'Europa, mai, mai verificato uno simile, si chiama di Lisbona, perché l'epicentro è a 30 km da Lisbona, ma interessa tutta Europa, interessa a Algeria, interessa a Marocco, centinaia di migliaia di persone. E quelli che si salvano, che sono andati sulla spiaggia, perché il mare poi si ritira, sia quello dell'Africa del Nord che quello... Dell'Europa dell'Ovest si ritira e torna con onde da 15-20 metri e uccide anche quelle. Sorpiaggiare. È una roba che scioccò l'Europa completamente. E cosa succede? Succede che parte Voltaire eh, a realizzare un poema dedicato a questo tema e spiega la sua idea di rapporto tra uomo e natura cioè si mettono a ragionare su questo evento a ragionare sul rapporto tra uomo e natura lì risponde Rousseau mandandolo al diavolo perché come sapete Voltaire e Rousseau sono, hanno passato la vita ad odiarsi, a scriversi a mandarsi a stendere a dirsene una per colore poi incredibilmente muoiono ad un mese di distanza l'uno dall'altro e sono seppelliti uno contro l'altro nel pantheon quindi sono vicini anche e poi arriva Immanuel Kant che mette d'accordo tutti e che dice i due? Vedete, l'errore che compiete è che siete troppo antropocentrici. Cioè basate tutti i vostri ragionamenti sull'uomo. È colpa della natura, ma riferite al mo è la natura matrigna che fa male a noi umani. Siamo noi umani che facciamo male alla natura. È quello che continuiamo a fare ora. Sì, molto simile, infatti è per quello che volevo... A punto arriva Emmanuel Kant che fa questo ragionamento pazzesco e dice no, siamo un puntino nell'universo, ragazzi, non siamo così protagonisti. Lui aveva un senso del dubbio straordinario e quindi dice chissà, siamo convinti di dominare noi, l'universo, quindi per dirla in parole povere dice guardate in cielo la meraviglia del celeste e poi guardate dentro di voi nel vostro cuore e dice l'obiettivo della felicità si raggiunge etica estetica, lo chiama, quindi guardando la meraviglia della natura, del mondo, convinti di essere un puntino che se ci comportiamo bene possiamo migliorarlo ma guardiamo nel nostro cuore quindi... e quindi la... e racconto le loro morti hai notato che c'è molta morte qua io amo tutto il pezzo della morte e se vuoi ne parliamo subito <ride> sì. è bil... no vi giuro è troppo bello perché io come lui mh, avendo paura della morte probabilmente mi piace parlarne è un modo anche per esorcizzarla e quindi tabu... c'è un lungo elenco le, di... Frasi che non siamo sicuri che siano state dette come ultima frase prima di morire Che, solo, che ti viene voglia di morire solo per dirla tu no? yeah. Ve le cito e tu intanto pensa alla tua perché così ti anticipo una domanda Che almeno uh -huh. eh, vediamo se le trovo perché uh -huh. purtroppo devo andare in ordine Comunque sono troppo belle Vabbè inizio con Italo Calvino che poverino aveva varie flebo E prima di morire pare che abbia detto sembra un lampadario ma oh, non lo trovate benissimo mentre tu e no, le no, altre finisco con canto se vuoi solo, sì, ma solo per finire che canto, canto, è sempre muore, canto anche muore, se muore dicendo va bene così cioè Allabasco. secondo me una persona che muore dicendo va ben parei non è male non è vissuto in vano e, e lì, lì parto con Vasco Rossi che secondo me ha ripreso Kant e ci ha fatto impazzire su so sto va bene, va bene. Ma chi è quello poi racconti così. anche di, di quello lì dell'oste che ha fatto l'insalata Vasco Rossi? Che tamarrata! no è bravissimo è buona l'insalata? no ma ti porto si chiama Filippo di Albaretto Torre lui lo conosce no ma no da non perdere assolutamente number one e fa l'insalata lui è un fanatico ma quelli che fanno: non so Vabbè, se qui in sala io ho detto che Marro solo il nome c'è dei fanatici cioè di Vasco Rossi, Vasco Rossi. <ride> ma in genere chi è fanatico di Vasco Rossi va fuori di testa perché Vasco Rossi c'è uno che fa il vino come noi bravissimo si chiama Walter Massa che dice che il suo enologo è, Valter, è, è Vasco Rossi è, ci sono i malati. Allora, vediamo le citazioni della morte e allora, poi spiego perché siamo arrivati a quello. Chekov, da tanto che non bevevo champagne. Cioè, quello va bene anche per me. Ma perché lo beve e muore? Eh, Oscar Wilde, o se ne va quella carta da parati o me ne vado io. <ride> Questa va bene anche <ride> Lui è un per grande. Poi Dino Buzzati, fantastico. Bene, passi in passetto mi avvio non è bellissimo e poi Manuel Kant va bene così William Borough torno subito che anche non è male Pavese non fate troppi pettegolezzi beh lo sapete è venuto qua vicino e no ho finito dimmi la tua perché? perché arrivo a raccontare le ah, morti? e poi però dici la tua perché spiego la nostra vita è un cammino tra due punti A e B di cui sappiamo molto poco sappiamo un tubo né della nascita né della morte oddio, ci siamo fatti dei, de, delle idee le abbiamo chiamate anche religioni va bene così perché si tratta di speranza è una speranza per me a prescindere dal fatto che io sono un laico tuttavia trovo che è bellissima speranza quindi il pensare di vivere eh, sperando di andare in paradiso secondo me è una figata bella, è una buona idea, un'ottima idea in, Così nel frattempo aiuta le persone a comportarsi bene no? Del, del punto A sappiamo niente, la nascita, e allora io ho voluto entrarci, e ho, ho scritto un racconto dove racconto la mia nascita, ma racconto proprio i nove mesi passati nella pancia di mia mamma, quello che sentivo fuori, era l'atmosfera del miracolo economico, sentivo parlare di debiti, di fatica, di lavoro… Parto anche da molto prima e vi racconto un po' di miei avi, cosa hanno combinato nella vita dei miei avi, ma sto parlando di Grecia antica, di Roma antica, li ho identificati, li ho trovati tutti, vi divertirete molto a leggere cosa hanno combinato i miei Beotti. avi. Beoti. Sono stato uno dei Beoti perché uno dei miei avi era una, un luogotenente di Epaminonda. E', e quindi, è vero? Ma se, certo, ma, cioè, ma per tutto uno vero si mette a cercare queste cose. Ma sono andato sulla molecola. Ma dove sei andato? Ma, cioè? te, ma sono invenzioni, è una ah. favola, come faccio no, no, ma a sapere? Io, io non so chi era mio nonno. Sono molto interessato a questa storia di nonno, Sono andato in Beozia personalmente a studiarmela e a capire ah. perché. Vabbè, ma allora anch'io dicendo... ma perché? Perché? In una storia precedente, Pericle, che è stato il più mangiereccio dei quattro, Pericle, Socrate, Protono e Aristotele, e lui si nutriva solo di prodotti agricoli che arrivavano dalla Beozia, che è la terra fertile più bella di, della Grecia. E, e quando voi, come sapete, dei 650 anni della grande Grecia antica, 400 anni se li fa Atene al comando, 200 anni Sparte, 50 anni Tebe, e poi in onda, Tebe capitale della Beozia. E quindi, quando arrivano i Beoti ad Atene a comandare, gli ateniesi, che erano tutti fighetti, no? sai l'ozio creativo, tutti i discendenti di Aristotele, di Platone e dicevano questo qua, eh, sei proprio un Beota. Volevano dire perché sono agricoltori e non, insomma, non avevano letto molti libri come gli Atenesi, insomma Citrulli. Ed è incredibile che questo termine Beota sia rimasto. I Beoti non capivano che era una parolaccia. erano effettivamente Beoti, cioè abitanti della Beozia. E quindi sono andato in Beozia a cercare di capire questa storia dei Beoti, a scoprire le mie radici, e ho scoperto che sono fantastiche, che io sono un po' Beota. Bellissimo, eh, però eh, scusa, dato che comunque eh, sei molto preparato e io per la prima volta ho una persona preparata a cui posso fare delle domande e avere fiducia nella risposta, perché F Oscar Farinetti, prima di essere secondo me un grande imprenditore, è un grandissimo narratore e il narratore ti rassicura sempre, soprattutto se lo devi intervistare, perché tu sai che gli dai un là. E lui risponde, ma dato che mi piace anche questa tua preparazione, tiro fuori anche il mio lato, un po' da insegnante che non sono, ma eh, stiamo giocando. E, e no, ma qual è la frase che vorresti, la che fosse la tua ultima frase? Ma non c'è dubbio, la stessa di Manuel Kant. Va bene così? Io adoro copiare. È tutta la vita che copio figurati, e mi trovo da dio. Ma una tua. No, va bene, ma è mia, ma è mia. Quando copi bene, guarda che quando copi bene, eh, diventa tua. Adesso non ho più in tasca la la Bic che mi ha regalato eh, Enrico no, Bar Baricca prima perché racconto la storia del signor Biro e del signor Bic per dimostrare che chi copia bene, bene, fa più strada di chi inventa sapete che la, la penna a sfera è stata inventata da un ungherese che si chiamava Biro e la cosa interessante è che a dare il nome Biro alla Biro è Italo Colvino, nel 60, quindi parecchi anni dopo. Perché gli faceva pena a questo personaggio che è morto povero dopo aver inventato questa cosa straordinaria. Lui inventa questa meraviglia, Bichi, invece, <ride> da tutt'altra parte, che faceva tutt'altro, e che invece cercava sempre persone che avessero più talento di lui e copiava, vede questa meraviglia e dice: una figata, questa è un'idea eccezionale. Cosa fa? Prende la migliora. Quindi dice: magari facciamoli il contenitore trasparente, così si vede sempre a che punto è l'inchiostro. Dice: magari facciamolo esagonale, così non rotolerà dei tavoli, che le scuole avevano tutti i tavoli pendenti. Un genio. E alla fine, Biro muore povero e Bic muore ricco. Io sostengo che chi copia, chi sa copiare bene, eh, fa un sacco di strada. Il più grande copiatore seriale della storia, e lo spiego anche nel libro, è l'uomo che quando noi ci chiedono chi è stato il più grande italiano di tutti i tempi, Leonardo da Vinci. Dovete sapere che l'uomo Vitruviano prima di lui l'hanno fatto i sei. Lui ha visto sta roba e mi ha detto ma che idea geniale è copiare, non imitare le dimensioni dell'uomo, in rapporto con la natura, l'uomo al centro della natura, l'uomo umanesimo, ma idea geniale e fa il suo uomo vitruviano e noi ci ricordiamo solo dell'uomo vitruviano di Leonardo, gli altri dovevo andare su, su Wikipedia per capire cosa non me ne ricordo neanche io Quindi io copierò e dirò va bene così, l'ho già detto anche ai miei figli e a mia moglie, sono tutti avvisati, va bene così, secondo me è la più bella frase che abbia mai sentito Dire eh, riferita all'attimo di morire, quindi finisco il concetto raccontami la nascita allora nel racconto successivo dico eh no, adesso devo esorcizzare questo tabù come diceva Luca e quindi ho raccontato la mia morte che non vi anticipo ma ah, l'ho raccontata in particolari la mia morte e poi siccome sono un ottimista umile ho paragonato la mia morte a quella di Tolstoi, di Dostoevsky e di Hemingway e raccontano perché sono tre morti pazzesche e vi invito a leggere questo racconto delle tre morti, di Tostoi e Hemingway e Tostoi perché c'è da imparare molto, c'è da imparare moltissimo dagli umani di fronte alla morte, eh? di come si comportano di fronte alla morte. Vuoi leggere qualcosa? Cioè, no, no, faccio tutto quello che vuoi dire. Anticipi così? No, fai tutto che con la cometa. Ah, no, non stai facendo niente di quello che voglio io. No, le, magari alla fine, prima di, finire, prima di finire, leggiamo, magari intanto dura un minuto, il primo racconto, brevissimo. Lo leggi tu. E lo leggo io. Bravo, a me piace che legga chi, chi. Quello di scrive? Giacu e Catliga. Sì. Allora, il Piemonte, infatti, eh beh, inizia e finisce col Piemonte, che. Per me è un viaggio esotico, perché io pur vivendo, essendo nato e vissuto a Torino e eh, non avendo origini piemontesi, quando leggo le tue cose, anche negli altri libri sul Piemonte, per me è sempre un viaggio bello. No? E, tu che rapporto hai? Cioè, non che rapporto hai, ma c'è qualcosa della terra in, che conosci così bene eh, che non ti piace? Ah, beh, eh, le langhe. Parliamo delle langhe più del Piemonte, perché sì, poi sai. C'è un mio grande amico che si chiamava Bartolo Mascarello. Purtroppo non c'è più, un grandissimo del Barolo che un giorno ha detto, quando si entra nelle langhe ci dovrebbe essere un cartello con scritto langhe, due punti, gente colpita da improvviso benessere. <ride> Questa era la, vera, la sua idea che aveva lui dei langhetti. La, diciamo, visto che mi ha chiesto la parte negativa, quello che non mi piace è che forse il, molti non si, reso, con, non si sono resi conto del colpo di culo che hanno avuto e, e non lo gestiscono con una sana umiltà vedi l'altro giorno eravamo lì a Fontana c'erano due, due l'ho visto io no? la mia ragazza alla reception c'erano due ehm, turisti francesi che sono stati a noi hanno bevuto vini importati i francesi soprattutto quelli che arrivano dalla Borgogna vengono nella Langa e dicono ma sto Barolo costa solo 200 euro se ne bevono due o tre bottiglie perché là oramai per bere un grand Cru devi fare un mutuo da 500 a 1000 euro no? andiamo eh, là eh sì bisogna andare con tanti soldi eh là per bere bene. Abbiamo, E hanno chiesto Hanno chiesto alle mie ragazze Che noi vorremmo andare a visitare fanno il nome di un, un ottimo produttore Medio piccolo delle Langhe mm -hmm. Ma ce n'è tanti Conosciuto di cui non farò il nome e le mie ragazze ha detto, ma certo, chiamo subito. Hanno chiamato e dice, ci sono due turisti, qui ci hanno già lasciato un sacco di soldi, e gente valida, vorrebbe venire a visitare la cantina. No, guardi, gli dica pure che abbiamo già venduto tutto il vino e non abbiamo più niente da vendere, e non facciamo visitare più la cantina. Ecco, quella roba lì spiega gente colpita e improvviso benessere. Va in bingo, no, va bene. No, io arrivo da un territorio che... Avete presente, visto che siete qua, siete gente che amate leggere, descritto da Beppe Fenoglio nella Malora, cento anni fa esatti, 1920, l'acciuga pesa, la polenta, la Malora. Era una zona infinitamente più povera, di, tra gli italiani, la, come il Veneto, le due zone più povere. Adesso forse la più ricca, è scoppiato fino in mondo, cioè adesso tra Barolo, Barbaresco, Tartufo Bianco, eccetera. Noi do dobbiamo mantenere la memoria della malora da cui arriviamo e continuare a comportarci bene e alcuni non lo fanno. Eh, a me spiace molto. Mi hai chiesto il lato negativo, e te l'ho detto. Poi, se vuoi che ti dica i lati positivi, no, no, i lati positivi sono evidenti. Sai come è? i langhetti, vedi, sono fatti così, no? E vanno a trovarli. C'è della gente che va a trovare in modo inaspettato. Tung tung. ah, appena poi dice: ah, ah, ciao. Ne che lupine nel caffè? Ecco questa è la frase tipica. Che è interessante, eh né che lupi né il caffè è molto interessante perché è come dire andate al diavolo ma con gentilezza è come il Piemonte, eh, io ho capito che tu sei un piemontese alla fine da una cosa no? che il piemontese è sempre esageruma nenne, mentre quando mi chiedono delle cose su Torino su cosa migliorare io penso che si debba dire esageruma Penso che sia questa la, la, la, la cosa che ci cambierà un po' la vita. Anche se poi fondamentalmente io penso che noi dobbiamo voler bene alle terre, ai luoghi, alle culture per come sono. Così come amiamo le persone per i loro difetti. Cioè questa cosa ha un suo aspetto positivo. Però ehm, mi interessa sapere, ehm, è un libro questo particolarmente ricco. Io ho iniziato leggendolo, ci sono le storie eh, appunto de della sua memoria però poi inizia, a parte Kant, ma veramente con grandi approfondimenti. Allora ti chiedo, e anche se è di grande godibilità, cioè lo sforzo che ha fatto Oscar, io non so, credo che ci sia un grande sforzo, quando leggi facilmente un libro, lo dico per esperienza, dietro c'è un grande lavoro. Proprio mi piace sapere tu e la scrittura perché alla fine è difficile immaginarlo ti immaginiamo o come conferenziere o a stringere mani ai potenti o a convincere qualcuno a venderti un palazzo no? cioè io così ti immagino e poi a bere ovviamente quello ma quello sono anch'io, non mi devo immaginare ecco, tu e la scrittura cioè scrivi sempre nello stesso posto c'è un angolo di una casa in cui stai meglio ti rinchiudi, ti isoli, scrivi sul treno Intanto devo dirti questo sul, sul tema scrittura, ce l'ho fatta, cioè da 15 giorni se voi fate Farinetti Oscar Wikipedia c'è scritto imprenditore, virgola, manager d'azienda, scrittore italiano. È apparsa, è apparsa la qualifica di scrittore. Adesso io non, non mollerò per i prossimi vent'anni, che poi è, è l'ultimo mio tragitto, ho fatto il conto, se vivo come mio padre ho vent'anni davanti, 20, non mollerò finché ci sarà scrittore davanti, virgola, tutto il resto. No, amico la, di Luca Bianchini. No, no, sì, vabbè, quella che fiamo eh no, amici vabbè. non vi è dubbio. No, volevo dire, la, la scrittura è per chi, per chi piace, e in questo momento è un momento che piace a tanti, 1400 libri nuovi ogni martedì. Pare che Si dice ultimamente in Italia c'è più gente che scrive che, che legge. Comunque la domanda non era questa. Sì, adesso è la domanda. Eh. Eh, ma lo sai che non si risponde mai alle domande, si dice. Eh, quella no, Cioè, ecco, nel mio caso... Non ho abitudini. Faccio vedere non che non ho scogli. abitudini. Ieri sera scrivevo in ginocchio. Uh, avevo, ero seduto sulla poltrona davanti avevo il computer qua scrivevo mentre guardavo il marchese del grillo perché ha detto questa frase che mi è piaciuta tanto che già conoscevo da una vita io so io voi non siete un cazzo e da lì mi è partito un trip su una roba che sto scrivendo ho sempre due libri incominciati in contemporanea che sto scrivendo e 4 o 5 che sto leggendo sempre così perché io sono così sono un fachiro, cioè io devo fare una marea di roba insieme. È vero? Quindi storico. non stai concentrato lì a guardarti la vigna. No, no, io non riesco. Io mentre mi metto le scarpe, mi metto la camicia. E, e, e faccio sempre degli allenamenti per fare due, tre, quattro cose insieme e farne sempre di più. È una roba che mi prende ma a me da felicità e eh, non posso farne meno, mi dà felicità. Non riesco a stare in macchina guidando senza fare altro, però non posso neanche distrarmi. E quindi vado su determinati podcast per, non so, l'ultima volta c'avevo il trip di Lucrezio, devo conoscere di più questo Lucrezio, che a dirti la verità mi sembra un po' una merda sto qua, non dico come Schopenhauer, ma quasi, allora mi sto studiando Lucrezio. Ah ma Lucrezio... Ma Lucrezio lui, ah, ma prima di Lucrezio parlare male di cugino. Lucrezio ah. devo, devo studiarlo bene, Comunque, allora, però se non vuoi, ho abitudini anche nello scrivere. Vuoi parlare brevemente di Schopenhauer? Cioè la cosa bella è che lui veramente poi si schiera anche con eh, i grandi filosofi, cioè Schopenhauer con questa cosa è l'arte di avere ragione, ti sì, lo mando letteralmente al fanculo, c'è un racconto, e vi dico bravo. dove racconto sto, sto disgraziato, sto stronzo, no? che arriva, va, va, ce la fa finalmente a prende la carta della Berlino, e a Berlino c'era una star che era Hegel, ma Hegel, avete presente? Hegel un altro ottimista da morire, Hegel, si faceva arrivare Lacrima Cristi da Pompei, già uno che fa quello è un figo, magnava, beveva, stava, eh, Schopenhauer il tutto contrario, triste, incazzato con la vita, non ha senso, niente, non esiste la verità, misogeno da morire, le donne, le donne sono proprio la parte negativa della vita, pensate, a, è arrivato a scrivere, eh, pensare a scrivere questo, un uomo può fare anche mille figli l'anno in teoria una donna può farne uno l'anno quindi se tradisce la donna è molto più grave del fatto che tradisca l'uomo non penso che ragionamento un giorno una ma veramente spinge prende a botte una vicina di casa perché diceva sulle scale scendeva perché diceva che faceva troppo rumore e questa si rompe il piede lui è costretto a pagare 25 scellini per tutta la vita viene condannato da questi qua è uno che prima di morire ha lasciato tutti i quattrini a, ai gendarmi quelli che sparavano sul, sui rivoluzionari del 48 cioè uno cattivo e, e lui cosa fa? cerca di fare eh, cambia gli orari delle proprie lezioni per mettersi in concorrenza a Hegel per portargli via gli ho visto che era pienone eh, cosa cerca? All'inizio va anche qualcuno poi dopo un po' che lo ascoltavano io, vuoto, Hegel strapieno Hegel non se neanche accorto di questa sfida era tutta la roba sua e poi lui conclude dicendo io non scrivo e non faccio lezione per gli stupidi e scrive questo libro terrificante che io sono andato a vedere tra i classici è uno dei libri più venduti su Amazon che in, non, so, non ricordo come si dice in, in tedesco ma lì lo dico sono 38 mosse per avere sempre ragione cioè il cinismo come si fa ad avere sempre ragione e quindi c'è la mossa di farlo incazzare in maniera che non capisca più niente e poi ti becchi la ragione l'altra mossa è informati che tipo è fai anche degli esempi e faccio tutti gli esempi tamponamento Ma io faccio esempio come fosse oggi due che tamponano c'è cioè uno che tampona l'altro, come sapete chi tampona ha sempre torto e ho provato, ho provato a usare le mosse di Schopenhauer e in effetti usandole uno che che tampona può tirare fuori questi argomenti per dimostrare che ha ragione, quando in assoluto, perché io penso che esista la verità, in, non sempre, ma esiste. Per esempio, chi tampona ha sempre torto, punto. C'è verso, perché tu devi tenere la distanza di sicurezza. E Schopenhauer veramente cerco di eh, parlarne male, come, come diciamo, non parlo benissimo di Platone, mentre parlo benissimo del suo allievo Aristotele, che è il mio mito. Vabbè, Perché non è vero che parli male di no, Platone? No, ne, ne parlo bene, perché comunque ha fatto delle cose... Ma è bellissimo. Cose, ...il mito della caverna. Ma io lo amo Platone. Ho preso delle robe che sono considerate no, scusa, scorbutiche, perché solo un ignorante come me può riuscire a farlo, a capire ad altri che magari non hanno studiato molto la filosofia. Prendo il mito della caverna e lo spiego, in maniera che secondo me anche mio nipotino eh, Paolo eh, di otto anni se lo legge con attenzione capisce il mito della caverna di Platone perché volevo spiegare che Aristotele è ottimista e Platone è meno perché in genere cosa usano i pessimisti? usano la tecnica del mistero per non risolvere i problemi per li ritengono risolvibili quindi il, la soluzione di Platone è eh, no, il mondo delle idee per l'uranio, è tutta una roba là noi umani possiamo arrivare mentre invece Aristotele è laico. Aristotele è un laico, e quindi cerca di spiegare tutto. E dice: Avete presente come sono rappresentati i due nella scuola di Atene di Raffaello? E che ho dedicato, ho dedicato un racconto. E quello è il mio preferito. Eh, che secondo me è venuto bene è bellissimo. No, Ci no, consiglio di leggere ci anche personaggi: leggere Giulio II, eh, Raffaello, Michelangelo e il Vasari e, ebbene la, perché sono no, arrivato a dire bene, quello? Era, non lo so perché apri una finestra oh, dietro l'altra oh. Siamo su stiamo su Raffaello raccontaci bene eh, no eravamo sull'arte della ragione sì no no ragione. stavo dicendo che il nel libro caverna. cerco sempre di mettere insieme due personaggi ottimisti in maniera diversa per far capire, perché il libro è dedicato all'ottimismo, e il mio obiettivo qual è? Quello di far capire che conviene essere ottimisti. E quindi c'è molti racconti storici che dimostrano che l'ottimismo paga, ma tuttavia esistono svariate forme di ottimismo e io cerco di narrarle. Per esempio, mettendo in relazione l'ottimismo di Napoleone con quello di Wellington, quindi da un lato l'ottimismo egotico. gotico, io sono più figo del mondo, sono più bravo di tutti, io batterò tutti, non mi alleo con nessuno e vincerò di sicuro, massimo l'ottimismo, Napoleone. D'altra parte l'ottimismo delle alleanze, Wellington, politico, eh no, io mi alleo, mi alleo con tutti, mi alleo con i prussiani, mi alleo con i polacchi, mi alleo e cerco di vincere. Nati entrambi nel 1769, stessa, stessa data di nascita con Napoleone che passa questi 20 anni, 22 anni fantastici a vincere tutte le battaglie e poi perde con Wellington nel 1815. Perde. Perde. E non mangia il pollo e non mangia il pollo, perché poi eh, essendo, questo libro l'ho fatto insieme diciamo, in lo Food editore, era fondamentale che ci fosse la presenza del cibo, ma per me la presenza del cibo c'è in tutta la mia vita, quindi figuriamoci se non c'è nei racconti. Pensate ai due piatti dei due, no? De, quindi da un lato il pollo alla marengo di Napoleone, un, un piatto fantasioso, originale, disordinato e eccentrico come lui, e quindi lì c'è, perché lui voleva tutto, pollo, lui voleva eh, gallina e uova, quindi c'è un pezzo di gallina, due uova, degli, eh, gamberi di fiume pescati nel Borbida poi, no? Gamberi di fiume e un po' di cognac buttato su, preso dalla sua fraschetta. E dall'altra parte il filetto, la Wellington, quindi la parte più importante del bovino, un filetto, ce ne sono due eh, avvolto in una, in, in una sfoglia di acqua e farina poi dorato come i suoi stivali pennellandolo con del tuorlo d'uovo ma alla fine Napoleone perde e sentite che succede quando perde perché è una cosa utile stiamo parlando, Napoleone, qui lo rivelo non soltanto del più potente, più forte il più grande guerriero, uno dei più grandi guerrieri di tutti i tempi, tipo Giulio Cesare, ma anche del più colto, lui era l'uomo più colto d'Europa. Lui quando si muoveva, si muoveva la sua biblioteca di 60.000 volumi. Pensate che a un certo punto regala un quadretto a Giuseppina e gli dice mettilo in camera da letto. Questo è un quadretto di un italiano che ce l'ha venduto ai francesi, ma i francesi non capiscono un tubo, dicono che non è granché, a me sembra un capolavoro. e glielo attacca in camera da letto, era la gioconda. E uno che va a fare la campagna d'Egitto, ma il suo vero obiettivo era la stella di Rosetta, cioè, risolvere l'enigma della scrittura egiziana, un genio, perde Waterloo e capisce che è la fine. Capisce la fine, quindi il grande ottimista che cade in depressione, perché lui è passato gli ultimi due anni a Sant'Elena in una maniera terribile, è depresso, cioè convinto che 22 anni di successi cancellati dall'ultimo anno di sconfitti. Nessuno mi ricorderà, non poteva immaginare che 19 anni dopo l'avrebbero preso, portato in trionfo, sepolto al Pantheon, che oggi è considerato il francese più importante di sempre, uno degli uomini più, più importanti di tutti i tempi. Ebbene, lo mettono in prigione la sera dopo Waterloo e concedono dei giornalisti di intervistarlo. Arrivano e gli chiedono: Ma Monsignor general perché ha perso? Aveva meno soldati? No! Ma perché ha perso? Aveva meno artiglieria. Ma no! Ma perché ha perso Mogherini? Lui, lui si rivolge al giornalista e gli dice perché gli inglesi hanno combattuto 5 minuti più dei francesi. Frase poi ripresa da Churchill, Never ever give up, mai mollare, Il quale Churchill vince il premio Nobel per la letteratura è come se io vincessi il premio strega cioè un politico che vince il premio Nobel per la letteratura è come se un imprenditore vincesse il premio strega di, per la scrittura e con una biografia su Napoleone che lui ha studiato lungo in questo finale c'è cioè, che l'ottimismo non basta poi bisogna mai mollare cioè, l'ottimismo è come l'iniezione che fa partire il motore che ti dà la voglia di, di vivere un progetto perché perché è bello provarci, ma poi ci va la tenacia, never ever give up. Contrario assoluto di questa forma di ottimismo, l'uomo più bello che abbiamo mai vissuto in Italia, anche bello fisicamente, Leonardo da Vinci, un uomo straordinario di cui racconto una storia pazzesca, perché... In queste 52 storie ci sono tutti fatti storici realmente accaduti, che i più non conoscono, non per ignoranza, ma perché è una parte marginale della vita del tale, che sono veri, ma magari non. E quindi racconto che lui apre in società con Botticelli un'osteria un ristorante nel 1474 sul Lungarno, e riescono a fallire dopo sei mesi. Ed è una storia esilarante, perché c'era... Intanto i due bisticciano subito per l'insegna, tutti e due vogliono fare l'insegna, beh, normale, no? E le due più belle mani che c'era a Firenze. E alla fine si accordano, ok, facciamola a tutte e due, e, e apre il primo ristorante del mondo con doppia insegna. Ma meno male che c'era quella di Botticelli, perché Leonardo scrive Osteria delle Tre Rane da sinistra verso destra, come ha sempre fatto e la gente non capiva con Botticelli che diceva ma non capisco diceva: ah, si prenderanno uno specchio e fa un menù pazzesco Leonardo in cucina Botticelli che si chiamava, si chiamava Alessandro Filippi, detto Botticelli per le sue forme generose perché bagnava e beveva come naturalmente Botticelli in sala e, e Leonardo in cucina fanno menù primo menù primo ristorante col menù della storia fanno danno i tovaglioli inventati personalmente da Leonardo da Vinci lui era un fanatico dell'igiene inventa il tovagliolo non esisteva il tovagliolo al ristorante inventa la forchetta a tre punte fa un menù di nouvelle cuisine ghiro farcito pastiglia di mucca spalla di serpente in realtà tutti i nomi così che nascondevano dei piatti vegetariani perché lui era vegetariano ma per prendere per il culo alla fine falliscono perché? perché queste porzioni ridotte e, e più più l'igiene, non gli fregava niente ai eh, fiorentini. Ma mentre Botticelli se ne torna alla bottega del Verrocchio con la coda tra le gambe, deluso, l'ottimista che è convinto di farcela, poi non ce la fa e sta male. E Leonardo era contento, era contento perché lui adorava gli incompiuti. Lui sosteneva, godo in sovrappiù a provarci che a farcela. E guardate, questa è la caratteristica tipica degli imprenditori, degli scrittori, di, di chi nella vita fa progetti e li porta. Ci sono gli incompiuti, oppure le cose di cui, che non hai successo, che sbagli. Non esiste nessuno che abbia combinato qualcosa nella vita che non abbia commesso errori, anche gravi. E Leonardo dice, a chi se ne frega, gode in sovrappio a provarci che a farcela. E gli ha fatto una marea di incompiuti nella sua vita però ha fatto quei pochi compiuti, ragazzi, di cui ci ricordiamo tutti, e tutti noi conosciamo i compiuti suoi e non conosciamo gli incompiuti, che sono stati in realtà una parte rilevante della propria vita, gli errori. E questo, tutte queste storie raccontate in modo fiobesco, ma sono vere, puntano proprio a spiegare che non è un problema sbagliare. Il titolo del libro... Guardate, mi è venuto quando ho letto l'ultima indagine di Wing Gallup sugli italiani. 2019. Terribile. Un'indagine su 130 nazioni del mondo, ce n'è 198, quindi quasi tutte, indice di fiducia e pessimismo. Siamo riusciti a arrivare ultimi. No, ma che io quando ho letto roba, non ci credevo. Ultimi, noi italiani. Cioè, noi che abbiamo avuto il culo di nascere il più bel paese del mondo siamo i più sfiduciati e i più tristi. Sono andato a vedere Pakistan, terzo. Che cacchio ha il Pakistan più di noi? Sono andato a vedere è più bello di noi, beh no, ha sei patrimoni dell'UNESCO, noi ne abbiamo 56, siamo primi al mondo, ha più arte di noi, impossibile, abbiamo il 70% dell'arte antica del pianeta, si mangia meglio di noi, beh, si mangia completamente diverso, niente affatto vale, tuttavia la cucina italiana è un pelino meglio. Ha politici migliori dei nostri, guardate, per quanto i nostri possano non piacerci, vi garantisco che anche in Pakistan c'è il livello di corruzione che fa paura. Cioè il, il Qatar Gate gli fa un, un pelo per loro. Che cacchio ha più di noi? Perché i pacchi sono più felici? Sarà perché hanno la pancia più vuota? Sarà perché sono un po' come eravamo noi negli anni 60, quando eravamo veramente felici? uno dei popoli più felici del mondo e partendo da zero ci siamo rimbalzati e siamo diventati quarti al mondo in 12 anni sarà perché c'è quell'atmosfera che io racconto in quella storia che a lui è piaciuta fatti mandare dalla nonna a prendere il latte quando mia nonna mi mandava a prendere il latte e mi dava la bottiglia che era sempre la stessa che riusavamo pensate quanto eravamo moderni arrivavo dalla Lattaia e non aveva packaging tirava il latte e alla fine poi mi ridava la bottiglia, chiudeva la macchinetta e non mi chiedeva mica i soldi. Prendevo un libretto nero, lo apriva, scriveva Farinetti 100 lire. Me lo ricordo, eh? Prezzo la fiducia e la vergogna. Fiducia da parte loro che ci davano credito, senso della vergogna da parte nostra che ci saremmo vergognati a non pagare il debito alla fine settimana o fine mese come avevamo promesso. E su questi due sentimenti, la fiducia e il senso della vergogna, cerco di costruire. Questa storia? Che sono due sentimenti di cui dobbiamo riappropriarci un po'. No, molto bello, bravo. Bravo, Oscar, guarda, devo dire che sei stato molto illuminante. No, davvero. Cioè io ho un po' mentre. pensate come è bello per me beccarsi complimenti da perché poi io ormai lui lo conosco bene capisco quando è sincero e quando è paraculo ma non mi sembra più il tipo che sia mai paraculo beccarsi complimenti da uno di cui hai letto i libri e li hai trovati meravigliosi cioè lui secondo me è uno dei più grandi scrittori italiani che io conosca ha anche avuto un successo sia in letteratura che nei film dei suoi libri. Grazie. Ma grazie, adesso mi, crea, mi metti a disagio, <ride> parliamo di Mbappé perché alla fine sembra che sia un libro solo di digressioni colte e osservazioni acute, quali sono, però è bello perché ogni tanto entriamo anche nella realtà, no? Tu dicevi prima Churchill, never give up, non arriviamoci, e c'è una bellissima disamina del rigore sbagliato di Mbappé, che mi ha fatto pensare molto, ho detto guarda come siamo sul pezzo, no? Il rigore di Mbappé, c'è un altro racconto legato ai mondiali della canzone Notti Magiche. Ce ne parli il <coughs> candidato? <coughs> Brevemente, è molto attuale, perché ha appena giocato l'altro ieri. Io lo amo, e... io voglio conoscere Mbappé Paolo, lo conosci? Scusate se non lo chiedo a voi, ma magari voi, qualcuno lo conosce, parenti in Algeria della madre, perché qua bisogna arrivare dai parenti. Eh, quindi raccolto... In Puglia avrebbero già trovato il parente. Se... Sicuro, una tu... cugina. Ah, vi ricordate che lui sbagliò il rigore sbagliò il rigore e furono eliminati dagli europei di calcio, quelli che abbiamo vinti noi, e quindi il titolo del racconto è che, che ciascuno di noi nella vita ha sbagliato il rigore. Adesso ricordo il titolo esatto, ma sbagliare il rigore. Sogli a non aver paura a non aver paura, la, mh, che ha preso la canzone di De Gregori e sbagliare. il cioè, ci sono rigate anche loro. Allora, il tema è, è che si capiva che l'avrebbe sbagliato. Ma si capiva quando Deshampson lo manda a calciare il, il quinto, perché è normale: è normale. Tu a calciare l'ultimo mandi il primo che hai, più bravo eh, della tua squadra. Si vede una perché quella partita, Mapei, non aveva azzeccato una palla, non aveva azzeccato un dribbling, non aveva azzeccato un passaggio. Era fuori ed era, ogni volta imprecava ed era. Certo che lo sbagliava e quindi l'ho seguito, poi guardava l'arbitro, guardava il portiere, guardavo, cerco di descrivere i minimi particolari di quel riguardo. ve lo sbaglio. E per lui è un disastro, è un disastro enorme perché lui ha alcune caratteristiche quel, quel ragazzo lì. Intanto è un, un secchione ma per un secchione, quindi uno che fa tutti gli lineamenti precisi, non fuma, non beve, eh, rispetta tutte le regole. Quando ha un attimo di libertà va a vedersi mm -hmm. i gol di Pelé per vedere come faceva girare la palla a Pelé, proprio un secchione. Poi predestinato, suo papà calciatore discreto interregionale di Francia, sua madre campione assoluta di pallone elastico, il papà senegalese e la, la mamma algerina, ma l'algerina di una tribù eh, des, dei deserti, di quelli che neanche i romani sono riusciti a domare, quindi qui predestinato. Eh, lui ha mangiato eh, pane e pallone eh, tutta la vita, pranzo cena, gli, una creatura... Quindi un perfettino secchione predestinato che sbaglia un calcio di rigore. E cosa è successo? È successo che noi eh, tifosi, i tifosi che quando uno gioca bene ti dimentichi che guadagna 20-30 milioni l'anno, quindi non è che allo stadio dici faccia ride. E... Quando invece sbaglia non te lo ricordi. E quel giorno sul suo, come si chiama, sito, come si chiama, Sul suo profilo gli è arrivato tutti i vaffa del mondo, no? milioni e milioni di fa. E il ragazzo è stato malissimo. E allora il succo della storia, perché ogni storia ha una morale. A volte è rivelata, a volte no. E la morale è che quando non ce la sentiamo non dobbiamo battere calci di rigore. Cioè, tutti noi abbiamo dei periodi in cui non siamo in forma e io suggerisco nei momenti in cui non siamo in forma di non muoversi, <ride> di stare fermi <ride> perché tutte le volte che a me è capitato di non essere in forma di essere partito per un progetto l'ho sbagliato questo è il succo della storia l'altra era breve. breve che era? non ti immagini che svelo io sono molto amico di Edoardo Bennato e di Gianna Nanico Gianna Lidia sono anche socio facciamo il vino insieme ma davvero? Sì, e facciamo e il vino ha, a Gaioli in Chianti che quote ha? non lo so avrà il 20-30% mi piace però solo io potrei fare queste domande no Nessun hai farebbe male. e io ti vendita. rispondo sì, sì, non, lo so, non come... lo so una quota di minoranza ma, ma, dai, ma, le... ma quindi firmati insieme dal notaio? Eh certo, ma cantiamo, perché è intestato lei... Ma lei è una che legge o firma come firmo io Di me, casa? con me non legge, ha una fiducia totale. Vabbè, tu e leggi. non sbaglia. Tu leggi. No, io ho delle persone che leggono per ah. me. Io odio leggere ah. i contratti, è una roba che mi fa, mi manda non fuori di testa. la tua vita. Zero, è bellissimo. No, vorrei dire che le persone che leggono per me, lo vorrei dire anche io lo dirò anche se non ce l'ho. Beh, ma quando fai le robe grandi porto. cosa c'entra? ma nella vita non è, non è un problema Beh, puoi decidere e ha la stessa dignità un artigiano che decide di fare il suo lavoro da, da solo con i oppure uno come me che deve pagare no deve pagare che giustamente ri... paga 9600 stipendi oh, stia, in è me una battuta, è bello ma io rispondo anche le battute, ma no, ma no, le battute non e racconto risponde. questa Però storia ridere, di Edoardo Bennato che non voleva non voleva cantare questa canzone cioè pensateci un attimo lui arrivava da tutta una roba rivoluzionaria no le sue canzoni l'isola che non c'è un giorno credi e Caterina Caseri, chiama i due e dice dove fate queste canzoni? L'Analini dice, lei ha fatto e fa canzoni d'amore, strane, rivoluzionarie, eh, eh, ma comunque non di profilo politico-sociale. E pensate uno come Edoardo Benato che deve fare una canzone per Montezemolo <ride> e con queste parole qua e allora cerca di ficcargli dentro però, eh, ma viene il disastro che lui immaginava i suoi fan che gli si rivoltano contro lui ancora adesso proprio ancora fino al 2000 a poco tempo fa eh, lui non ha mai più cantato quella canzone quando si parlava di quella canzone lui girava poi succede che adesso gli europei tutti si rimettono a cantare questa roba e lui imbarazzatissimo, c'è i giornalisti che gli chiedono e si rimette a cantarla e rilegge quelle parole al Castello, Castello Sforzesco rilegge quello io ero là lui ha detto io gli ho detto rileggiamo queste parole non sono poi così male e, ho detto, oh, sì. Oh, sì. e lì mi svela poi un segreto Che eh, alla fine è Gianna che parte ha scritto mi fa una, una parola ha scritto Gianna perché Gianna lei è una che vive vive molto meglio di Edoardo che invece è pieno di problemi senti prima di chiudere ti chiedo due co una cosa e poi ti chiedo di leggere la cosa che forse più mi ha colpito, visto che alla fine è sempre bello se in un libro noi troviamo una risposta che non cercavamo e c'è questo, credo, avverbio che è forse, che tu metti anche nel titolo, ehm, che è anche una spiegazione leopardiana e che in cui io non mi ci ero ritrovato perché non lo sapevo, ma adesso lo dirò, perché è una frase che Addirittura io ci ho chiuso un romanzo con questa parola che è forse ed è la chiave dell'ottimista Baci da Polignano ah. chiude con forse su cui io ho molto ragionato. Vorrei ricordarmi perché vi ho letto tutti. Di... Vabbè, ma non, ma non è importante. Dispiace di non no, avevi paura che lo facessi per compiacerti, ma a me che me ne. Cioè io non, non mi interessa <ride> no, no, di mentire. Noi, no. perché gli incipiti, le chiusure. Nelle, nel sì, ma portare. non abbiamo il tempo di parlare degli incipit. Allora, parliamo di forze, che è una parola molto bella. Cioè, chi è ottimista usa forze. Spiegaci bene, Leopardi, che poi riesce a farci credere, è giustamente che Leopardi sia un inguaribile, ottimista, ben dissimulato. Lo è, lo è, lo provo nel libro. E la forse, e poi ci leggerà ancora. Leo, uh, Leopardi eh, dice testualmente forse è la parola più bella del vocabolario italiano, perché non si chiude in sé, ma si apre all'infinito. E lui era uno che di infinito se lo intendeva, no? Siete sì, d'accordo? Forse deriva da forsit, for che vuol dire sorte, sit che è il congiuntivo presente del verbo essere, sia sorte, sia destino usata sempre in senso positivo anche da noi romani, italiani, latini poi nel medioevo che eravamo tutti pessimisti noi italiani siamo stati così, eh? ottimisti, pessimisti, ottimisti, pessimisti e se andate a guardare i periodi storici con i sentimenti prevalenti laddove eravamo ottimisti, per esempio vi cito tre momenti eh, traiano, c'è cioè il momento dell'impero dove non c'era solo la forza la potenza, c'era anche la pietas, la caritas, era il momento più forte per Roma. il Rinascimento, miracolo economico del dopoguerra: tre momenti di ottimismo sfrenato. Eravamo ricchi, eravamo insomma, in armonia, eravamo un popolo meraviglioso. Quando ci sono stati pessimisti, medioevo, abbiamo bruciato Giordano Bruno in piazza. primi 50 anni del Novecento, insomma, non ci siamo comportati molto bene nei primi 50 anni del Novecento. Né nella prima né nella seconda guerra mondiale, peggio della seconda, ma ebbene, e abbiamo fatto dei disastri. E, mentre invece gli anglosassoni usano il forsit, il forse, che loro chiamano maybe, in una maniera straordinaria. Sono in senso ottimista. Io trovo che è straordinario un popolo che comincia a parlare dicendo maybe, forse costa est e costa ovest degli Stati Uniti. Nel centro degli Stati Uniti sono molto peggio di noi e leggono molto meno di noi, non preoccupiamoci, sono meglio. Ma sto parlando dell'America, gli Stati Uniti non è un popolo, eh, sono diversi. Maybe lo usano come magari, come speriamo. È, è lo stesso uso del forcet latino di Romano. Io ho ragionato molto sul parola forse. E cosa vuol dire che io... È nata prima la gallina, intanto, prima parte. È semplice, è semplice. Voglio dire che bisogna scegliere. E ho preso il dilemma dei dilemmi, irrisolvibile dai scienziati. È un problema di sociologi, filosofi, persone. Ed è chiaro che chi è ottimista sceglie la gallina, che è movimento, azione, decisione. E chi è pessimista sceglie l'uovo, che è staticità immobilità, mobilità, fatto, puoi anche schiacciarlo. È una roba di pancia, ti viene di pancia di scegliere tra la gallina. Io vo, cerco di aiutare questi, eh, attraverso questo libro scegliere la gallina, infatti dico sempre e ve lo dico anche voi, io sono contento di essere comprato il libro dopo, molto contento, perché io do tutti i miei diritti, io faccio altro nella vita, no, non faccio scrittore, quindi tutti i miei diritti, ma ho già venduto più di milioni di libri grazie, ma grazie al fatto che ne vendo tanti all'estero. Eh. Ebbene. Ehm... Me? No, ma perché è Quanti? successo. un milione quanto in più, perché no, anche un milione. Ma è successo che un libro mio ha fatto 72.000 copie in Italia e 300.000 negli Stati Uniti. Beh, ed era un libro sul vino, ma io sono più credibile quando parlo di vino o di cibo. Ebbene, la. Altrimenti io ho questo mio zoccolo duro di 20, 25 anni. Ma non anni. ti <ride> Che non comunque è tanto Non tutto sul serio. No, sono contento, sono comprati perché tutti i diritti d'autore dei miei libri vanno, vanno a roba giusta, eh? roba figa, tipo Donciotti, tipo Fondazioni, tipo Emergency. Non li tengo per me. Adesso i prossimi devo darli tutti a Casa Oz, perché oggi Enrica Barico mi ha fatto vedere dei progetti di Casa Oz strepitosi. Il prossimo libro, tutti i diritti sono tuoi. Eh? perché te lo meriti Se lei segue i bambini è proprio brava quindi crisi deriva da crisis greco che vuol dire scegliere è molto semplice Crisi, siamo davanti a due porte, dobbiamo scegliere. È tutta la vita che sono in crisi. Io non sono così spaventato dalle attuali crisi. Ho cominciato a lavorare nel 78, nell'80 gli interessi, se c'è qualcuno vicino a mia età se lo ricordo, gli interessi sono dati dal 4 al 24% in 6 mesi. Meno male che mio papà aveva fatto tanti mutui, perché sennò non avremmo avuto niente, ma ragazzi non riuscivamo a farcela, a pagare gli interessi, quando gli interessi sono 24-25%. Poi nel 90, vi ricordate come eravamo in crisi, ci siamo dimenticati, Amato ha dovuto fare la patrimoniale. Nel 2001 sono venuti i giocatori gemelli, ma vi ricordate che stato era psicologico eravamo? Nel 2008 fallito nel Manbrada. Cioè, è fallito la mambrada, c'è sempre stata crisi. Perché noi umani eh, siamo condannati, secondo me, felicemente a vivere con delle crisi. Eh, la crisi è bellissima. Scegliere, deriva anche, alcuni dico da Criso, sempre latino, sempre greco, che vuol dire distinguere. Quindi io ho preso il dilemma dei dilemmi e dico io scelgo la gallina, ma poi c'è forse, perché sono mica sicuro di aver scelto la strada giusta, nessuno è mai sicuro di niente. Quindi che problema c'è? Se mi accorgo che ho sbagliato, torno indietro e riprendo quell'altra strada. E dimmi, dimmi, dimostrano che sicuramente è nato prima l'uomo, io chiedo, scusa, io chiedo sì. rason, scusa e cambio idea sì. che problema c'è quindi in questo titolo e nel forse c'è tutto quello che intendevo dire, poi ho cercato di fare 52 racconti piacevoli e divertenti perché un saggio su sta roba qua, due palle poi ultimamente faccio fatica a leggere i saggi, preferisco leggere i romanzi e soprattutto i romanzi di cui non riesco a capire il finale, dimmi la verità, la 52esima storia, senza rivelare niente, Anita e bianca, il, diale, il finale ti ha stupito o lo immaginavi? È bellissimo, no, no, eh no, sì. sto parlando giallista. No, eh. poi col, segno, col senno di poi non mi fare dire cose, Che no, non è puoi molto sviluppare. bello, comunque la genialata è chiamare Anita un uomo, <ride> bellissimo, che era un soprannome, del padre. Però io direi, per chiudere, vista anche l'ora, eh, il racconto piccolo... Tanto ta dura, dura due minuti. Sui tagliarini. Sui tagliarin cucinati. E dura due minuti, e dopodiché finisce tutto, io sono a disposizione, vi firmo volentieri il libro. Ma non posso dirlo... E non compratelo. Io. Ma, allora, no, lo voglio dire io perché sono più marcante di te, scusa, in vero? questo almeno ti batto. Compratene 4-5 a testa. Regalate i libri a Natale. Poi se non volete comprare il mio, compratene uno del mio, comprate altri 4, 5, ma libri, regaliamo libri. Siamo terzi per PIL in Europa su 27 paesi e ventitresimi per tasso di lettura. Avete capito dov'è il problema dei problemi? Che non leggiamo un cazzo. E un popolo che non legge non ce la può fare. A cosa serve legge? leggere? Serve a forse, serve a farsi venire dei dubbi. Le persone che leggono sono pieni di dubbi. Quelli che non leggono sono sicuri di tutto, perché non conoscendo niente, l'unica cosa che conoscono è il proprio pensiero e sono sicuri che è quello giusto. Dobbiamo leggere e soprattutto se avete qualche amico pessimista o parenti che è propensi a scegliere l'uovo, regalateli questo libro. Vedrete che se per caso lo legge, vi dirà per tutta la vita, grazie, mi hai aiutato a capire un po' di robe. Il primo racconto, che si intitola I Tairin ricucinati, è anche uno dei più brevi, si riferisce al momento primordiale dell'ottimismo. Quindi parto con questo, che è godere di quello che hai. La prima forma in assoluto di ottimismo è contentesse, che è una storia che fa bene. Si intitola I terrini ricucinati e memorizzate la data, perché la data è molto importante. Oltre che il luogo, ma il luogo è la morra. E la data è 13 novembre 1989, 89. E dice così: numan cura cui tagliering e domenica. Letteralmente, ne abbiamo ancora di quelle tagliatelle di domenica, essendo lunedì avrebbe potuto dire ieri. Ma la parola domenica è sempre speciale in bocca a un contadino, dunque, andava detta, Giaco. Giacomo, classe 1914, stava uscendo per un giro nell'orto, un passaggio tra le galline e i conigli, infine un salto in cantina per dare un'occhiata al suo vino nuovo. I figli ormai se ne erano andati da un pezzo, vivevano ad Alba con le loro famiglie e lo avevano convinto a vendere tutta la terra. Ma lui se n'era tenuto un pezzettino davanti a casa per fare il contadino uso famiglia, fino a quando se la sarebbe sentita. Aperto l'uscio, aveva pensato la cena e si era rivolto così a Catlina Caterina, sua moglie, classe 1918, non mancura cui in domenica. Domanda retorica in realtà. Gli aveva visti quei tairini del Dì di festa, belli giacotti e conditi nel frigorifero, dentro una padella, sotto un vecchio coperchio in alluminio. Non aveva nemmeno avuto bisogno di alzarlo. Forse. Aveva risposto Cattina, aveva uno sguardo furbo mentre lo diceva, sapeva bene che Giacomo era sicuro che ci fossero. Lui voleva semplicemente comunicarle il menù desiderato per la cena. Invecchiando era diventato goloso e lei lo secondava. Non le pensava a farlo, anzi se ne compiaceva. In quel modo assolutamente langhetto, cioè senza darlo a intendere in pubblico e soprattutto senza mai esserselo detto una volta, Quei due si amavano da 50 anni. Gli aveva fatti la domenica mattina presto i taerim per i suoi figli, le nuore, i nipotini che erano venuti a pranzo. I mitici taerim di nonna Catlina. Negli ultimi 15 anni, di anno in anno, aveva gradualmente aumentato il numero delle uova nell'impasto e diminuito i tempi di cottura. Così accontentava i figli, che li volevano più ricchi e al dente, ma anche Giacomo che li preferiva ben cotti riscaldati il giorno dopo sul Putaj, la cucina economica che funziona a legna ricucinati e proprio per questo belli croccanti Giacu ne asseporava la consistenza mentre recriminava su quell'esagerazione di uova sottratte al suo pollaio ma mai davanti ai figli perché si trattava di una loro confidenza di un gioco tra marito e moglie quando lui era rientrato faceva già buio il tavolo era pronto con la tovaglia del giorno prima, neanche troppe macchie, dai. Giacucci aveva appoggiato il pintù, doppio litro di dolcetto, prelevato in cantina bello fresco, e aveva acceso il televisore. Catrina aveva messo la padella sul putagé e due bei pezzi di legna nel fuoco. Il telegiornale parlava del muro di Berlino ormai erano quattro giorni che non si occupava d'altro si vedevano tanti giovani col piccone in mano che lo stavano battendo sembravano impazziti per la gioia ma si capiva quanto avessero sofferto mentre Catrina metteva i terreni nel piatto profumati e fumanti Giacco riempì due bei bicchieri di dolcetto intanto pensava quando era giovane lui ed era partito per la guerra la stessa guerra che poi avrebbe portato quel muro mise in bocca la prima forchettata risucchiando rumorosamente il boccone come gli piaceva fare quando erano soli loro due poi guardò Catlina con finto imbarazzo e sincera tenerezza lei aveva gli stessi occhi di quando era giovane e bella occhi che lo guardavano ancora nello stesso modo asciutti e brillanti riuscivano a esprimere amore, rispetto, complicità e rimprovero insieme roba di langa «Ma chi sta meglio di noi?» pensò Giacomo. Normalmente non lo avrebbe detto, ma sentiva dentro di sé che quello era un momento speciale. Allora lo disse «Ma chi è lo che sta meglio di noi?» Catrina lo guardò con un sorriso di doveroso stupore, stava per rispondere. Ma le vede il sospetto che non si trattasse di una vera domanda, che fosse come quando Giacomo aveva chiesto di tarin, ora che ci pensava erano quasi tutte così le domande di suo marito, non mancuna a cui di tarin ma chi è lo costa me che noi? Niente, pensò Catrina, nessuno, ma non lo disse, continuando a sorridere afferrò il bicchiere di dolcetto e ne beve un sorso, era buono. Oscar Farinetti, Luca Bianchini, è nata prima la gallina, forse.